quindi poi ieri sera mi ha chiamato e mi ha detto Sì, però io comunque vorrei più follower vabbè, no. Eh, sì Eh, vabbè Eh, ma vabbè, che cosa? E eh, vabbè, poi lo chiamiamo e glielo spieghiamo questa cosa. Ma le spieghiamo che cosa? Come funzionano i social che adesso ho questa storia dei follower Poi gliela spiego io non ho troppo No, ma ti sto annoiando No, perché? Perché sei sempre un telefono Perché mi arrivano le richieste di Instagram Quelli che mi vogliono seguire, allora Quindi? Il telefono e allora li seguo, sto lì e li seguo Stai scherzando? No perché? Quindi? Ancora? Ancora, ancora e se mi seguono io li seguo Sì, no, ho capito, però cioè, sai quanto sei? Sei mezz'ora così Eh, mezz'ora così e stanotte? Sempre così, sempre così Eh mi seguo, io li seguo, anche la notte anche tu come Laura pensi di dover seguire ogni persona che ti segue H24 7 giorni su 7? Sbagliato! Devi seguire solo chi ti fa piacere seguire e soprattutto chi rispecchia la community che vorresti, soprattutto se sei un'attività. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like, se hai delle domande, delle curiosità, se sei pazzo come Laura allora lasciaci un commento. Se invece vuoi richiedere la nostra ora di consulenza gratuita trovi il link nella descrizione per farlo. Ricordati di seguirci sui nostri social, sempre nella descrizione trovi il link e ricordati anche di iscriverti al canale e attivare la campanella in modo tale da sapere quando usciranno altri nostri video fantastici.